FIFA Football Awards 2017, i candidati e i premi in palio. Poco fa la FIFA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato i finalisti delle varie categorie per il FIFA Football Awards 2017. La cerimonia si è svolta nella giornata di oggi in quel di Londra dove erano presenti Andriy Schenko Peter Shilton, Ye Ye Yokosha, Alex Scott e Roberto Di Matteo. I vincitori saranno annunciati sempre a Londra il 23 ottobre 2017. La categoria più gettonata è sicuramente quella di The Best FIFA Men's Player con Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar a giocarsi la vittoria. Il favorito è il portoghese. Che la scorsa stagione si è portato a casa Champions League e Liga mentre l'Argentina ha vinto la scarpa d'oro e, quanto a trofei di squadra, ha alzato la Supercoppa Spagnola e la Coppa del Re insieme all'ex compagno Neymar. Il palcoscenico, però, non sarà solo loro visto che si voterà anche per il miglior allenatore, in Lizza ci sono Zidane. Conte e Allegri con il primo favoritissimo visti i successi della scorsa stagione alla guida del Real Madrid. Sembra più equilibrato invece il trofeo di miglior portiere visto che sono in corsa Buffon, Navas e Neuer con la sensazione che saranno i primi due a giocarsi realmente il premio finale. Per eleggere il miglior giocatore della scorsa stagione, così come la squadra dell'anno e l'allenatore più vincente ci saranno i giornalisti, i capitani delle nazionali e commissari tecnici a votare oltre al pubblico nella categoria più importante. Attraverso il sito della FIFA, infatti, è possibile selezionare il proprio preferito, così da fargli vincere il premio The Best FIFA Men's Player 2017. Di seguito tutti i trofei in palio con i relativi finalisti. Miglior giocatore maschile, Missy, Neymar o Cristiano Ronaldo. Miglior allenatore maschile, Allegri, Conte, Zidane. Miglior giocatrice, Castellanos, Lloyd, Martens. Miglior allenatrice, Nielsen, Prekeur, Viegman. Miglior portiere, Buffon, Taylor Navas, Neuer. Miglior gol, Boateng, Camargo, Castellanos, Dembele, Giroud, Hurtado, Manzukic, Masulucche, Matic, Mbulla. Miglior tifoseria, Borussia Dortmund. TIC, Copenhagen. Va ricordato che, nella cerimonia che si terrà a Londra, verrà svelato anche il miglior undici della passata stagione tra i 55 giocatori nominati. Portieri. Gianluigi Buffon, Italy, Juventus. David De Gea, Spain, Manchester United. Keylor Navas, Costa Rica, Real Madrid. Manuel Neuer, Germany, FC Bayern M.U. Kondiere Zinchen. Jan Oblak, Slovenia, Atletico Madrid. Difensori. Davida Alaba, Austria, FC Bayern M.U. Kondiere Zinchen. Jordi Alba, Spain, FC Barcelona. Daniel Ves, Brazil, Paris Saint-Germain. Iero con accento circonflesso Meboateng, Germany, FC Bayern M.U. con diere Ken. Leonardo Bonucci, Italy, Juventus barra.c Milan. Dani Carvajal, Spain, Real Madrid. Giorgio Chiellini, Italy, Juventus. Diego Godicon con accento acuto N, Uruguay, Atletico Madrid. Matsum Mels, Germany, F.C. Bayern M.U. Condiere Zinchen. Philip Lam, Germany, F.C. Bayern M.U. Condiere Zinchen, Retired. Davin Luiz, Brazil, Chelsea F.C. Marcello, Brazil, Real Madrid. Javier Mascherano, Argentina, F.C. Barcelona. Pepe, Portugal, Real Madrid barra Besiktas sottolineatura. Gerard Pique, Spain, FC Barcelona. Sergio Ramos, Spain, Real Madrid. Thiago Silva, Brazil, Paris Saint-Germain. Samuel Umtiti, France, FC Barcelona. Antonio Valencia, Ecuador, Manchester United. Rafael Condieres y Elevarane, France, Real Madrid. Centrocampisti. Santiago Alca con accento circonflesso Ontara, Spain, FC Bayern M.U. con diere Sergio Busquez, Spain, FC Barcelona. Casemiro, Brazil, Real Madrid. Filippo Coutinho, Brazil, Liverpool FC. Eden Hazard, Belgium, Chelsea FC. Andres Niesta. Fine, FC Barcelona. Isco, Spine, Real Madrid. N'Golo Kante, France, Chelsea FC. Tony Kroos, Germany, Real Madrid. Mm. Nemanja Mati, Serbia, Chelsea, Manchester United. Luca Modri, Croatia, Real Madrid. Mesut Oconghiere Zizil, Germany, Arsenal FC. Paul Pomba, France, Manchester United. Marco Verratti, Italy, Paris Saint-Germain. Arturo Vidal, Chile, FC Bayern M.U. Condiere Zinchen. Attaccanti. Gareth Bale, Weiss, Real Madrid. Karim Benzema, France, Real Madrid. Edinson Cavani, Uruguay, Paris Saint-Germain. Paolo Di Bala, Argentina, Juventus. Antoine Griezmann. France, Atletico Madrid. Zlatan Ibrahimovic, Sweden, Manchester United. Harry Kane, England, Tottenham Hotspur. Robert Lewandowski, Poland, FC Bayern M.U. con Dieresimken. Romelu Lukaku, Belgium, Manchester United. Kylian Bappe, France. As Monaco, Paris Saint-Germain. Lionel Messi, Argentina, FC Barcelona. Neymar Lunga R, Brazil, Barcelona, Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid. Alexis S. A con, con accento acuto Ketz, Chile, Arsenal FC. Luis Sua con, con accento acuto Reds, Uruguay, FC Barcelona.